E benvenuti a tutti signori, io sono il Pippega e oggi siamo qui con Gilbert. Ciao, Pippo, piacere. Piacere, piacere mio. Io voglio farti questa intervista perché ti ho visto sui social. Sei una persona che emana un sacco di energia positiva, sempre col sorriso, sempre a portare felicità nelle vite. Però io sono sicuro che la tua storia è una storia particolare. Vorrei che tu me la raccontassi e che la raccontassi anche alle persone. Dietro i sorrisi c'è anche tanta, tanta sofferenza, tanto lavoro. Raccontami la tua storia. Eh Pippo, all'inizio di ATG grazie per questa opportunità che mi dà di, di esplicare, di te dire, di raccontare la mia storia e di raccontare la mia storia anche a tutti che ti seguono, a tutti che mi seguiranno domani. Certo. E, ragazzi, e, mi chiamo Gilbert Nanna, come vi ho detto, vengo dall'Africa, dal Camero. Sono in Italia da sei anni, io vengo di una famiglia di tre figli, e sono primo, primo figlio maschio. Io andavo a scuola, come tutti gli altri, e nel mio paese sono un principe, perché in Camerun c'è il mio villaggio che si chiama Bangante. A Bangante mio nonno era re di questo villaggio, e per quello là che io ho priorità di questo titolo di principe. Io andavo a scuola, come tutti gli altri ragazzi, finì a 17 anni, perché mi mancava un anno quando ero all'università. Quindi per ora una vita anche abbastanza tranquilla. E adesso posso dirti che ringrazio Dio che oggi, non dici che sono arrivati, ma penso che è meglio di prima perché sì. io ho passato dei momenti proprio brutti della mia vita. Dei momenti che io volevo anche tutto abbandonato, volevo mi buttare nella droga, okay, nella sigaretta, nell'alcol. Ma raga, e dentro di me. Io avevo sempre questa fede, perché soprattutto sono credente, sono cristiani, e cristimato. E questa fede dentro di me, mi dicevo sempre che nana non deve abbassare la guardia, non deve abbassare la guardia. Io sono arrivato in Italia cinque anni fa, sono un immigrato, io ho immigrato su sei, otto paesi d'Africa. e io sono stato venduto anche in Libia, perché mi hanno kidnappato alla fronte dell'Algeria portato in libia io siete venduto come si vende una macchina come se si le schiavaggio di 5 anni fa per lavorare nel campo del pomodoro e tutte queste cose deve lo fare perché rischiavo la mia vita io ho fatto otto mesi di questa vita potevo fare due settimane senza me prendere la doccia perché loro non ti lasciavo prendere la doccia io avevo tante le cose che mi picchiavo e tutto e ragazzi un giorno la serata c'è questo capoliviano che mi hanno preso e mi ha buttato sulla barca e sulla barca che noi abbiamo ha buttato su questa barca noi arriviamo 142 immigrati ragazzi su 142 immigrati solo 52 che è stato salvato con la guaggia italiana e ragazzi tutti sono morti non sono morti non è perché io sapevo notare perché sulla mediterranea nessuno non lo sa notare sono arrivato in Italia, io ringrazio sempre l'Italia per l'accolto, mi aveva salvato la vita perché sennò non sono vivo. E sono arrivato a Lampedusa e mi hanno preso in un centro d'accoglienza, io ho fatto lì quattro mesi e dopo mi sono ritrovato alla strada e io ho fatto cinque mesi alla stazione che dormivo sulle cartone, Mi ragazzi era poco moltissimo. Me, non ho mai molato ragazzi, c'è la volta, c'è gente che mi ha trovato lì, nana, vieni, vende questo, fai questo, puoi avere dei soldi facili, puoi uscire. Non riescevo anche a parlare l'italiano perché la mia lingua è francese e inglese. Mi raga, non ho mai molato. In questo momento lo sport è stato per me un omaggio, un figlio, un amico. Lo sport è stato per me una famiglia perché era mio unico rifugio. Capito ragazzi? Quando... Le volte che mi sentivo da, da, da spaccare mi buttavo nello sport, io vai core, vai core, vai core, vai core. E oggi in Italia io ho giocato la Serie D, io ho giocato in eccellenza, io ho giocato in promozione, io ho fatto provino anche con la coscienza Calcio, io mi sono preso una patente a guida, e io ho preso un diploma di personal trainer e oggi sto allenando in Italia più di 10.800 ragazzi gratuitamente e sono diventato il campione del mondo in paleggi con la testa e per far capire oggi sono ritornato sui social per far capire a tanto ragazzi che la vita dobbiamo crederci perché le momenti difficili le momenti difficili della nostra vita non è non è che dobbiamo mollare ragazzi perché ogni momento difficile dobbiamo superare e non c'è l'età per sognare anche a 50 anni, anche a 70 anni. Quando abbiamo questa possibilità di vivere, dobbiamo sempre sognare. E oggi, vi lo dico la verità, non dici che sono arrivati, ma pensi che sono sempre sulla strada. Sei sulla strada giusta. Sono sempre sulla strada. E oggi, per fortuna, ragazzi, sono a Bologna e sono caduto su un grandissimo uomo, Pippo E lui mi ha detto, Nana, voglio conoscere la tua storia. Voglio, voglio, voglio conoscere la tua storia. Io ho guardato negli occhi, ho visto gioia e sofferenza <ride> e io riconosco, avendo vissuto <ride> gioia e sofferenza nella mia vita si riconosce subito <ride> questo pipo e io avevo bisogno della tua energia perché tantissime volte nella mia vita come tantissimi di voi vi siete trovati davanti a delle difficoltà e, e pensate sempre che non ce la potete fare. Qua ci sono degli esempi, qua c'è un esempio di una persona che le ha vissute tante, quasi tutte eppure qua, che vi fa sorridere, vi, vi strappa un sorriso, vi, vi dà gioia. Ragazzi, e scusatemi, quando parlo della mia vita, di volte mi viene a piangere, perché non si dice che un uomo, mia mamma mi diceva sempre che un uomo non piange. Ragazzi, anche piangere di volte ti fa stare bene. È vero. Perché ci libera, capito, ragazzi? Oggi, quando io chiudo le volte i miei occhi, Guardo tutto quello che io ho passato, ringrazio Dio, perché ragazzi, non è stato mai facile per me. Oggi ho la possibilità di prendere cura della mia mamma, di medicina a mio papà, mando i miei due fratelli all'università. E sto creando un'associazione di bambini abbandonati nel mio paese. Adesso ho 18 bambini. Il nome dell'associazione si chiama l'associazione caritativa Gilbert Nana perché quello che io ho subito sulla mia pelle. Non vuoi che lo subiscano gli altri? No, no, non l'auguri a nessuno, ragazzi. Dopo chiudo tutto questo, voglio dire a tutti i ragazzi che mi segue, che mi segue che segue, Pippo. Ragazzi, se voi avete un sogno, datevi l'impegno, il sacrificio giusto per andare a conquistare questo sogno. Perché la vita, ragazzi, se la conquista, la vita se la conquista. Alzi tu ogni mattina come un sogno da andare a conquistare ogni cosa che ho. E cerca di avere sempre lo spirito giusto, perché lo capisco su di me. Quattro mesi fa nessuno non poteva credere che Nara possa diventare campione del mondo in baleggi di testa. Un ragazzo che è arrivato in Italia cinque anni fa, che dormiva sulla stazione, che non aveva da mangiare. Ma oggi ragazzi sono diventati campione del mondo. Sono passato a Saremo. Sono passato a Shrish La Storia, sono passato a Dyson, sono andato a San Zino, io ho conquistato tutti i San Zidro, tutti i video, c'è il mio profilo. È meritato, è meritato. Capito ragazzi? E per capire che se c'è la possibilità che papà ti manda a scuola, vai a scuola, fai lo sport perché lo sport salva le vite. Un bacione grande a tutti chi guarderà questo video. Questo è un video importantissimo oggi. Grazie questo, Pippo, questo grazie, è un video grazie. Grazie, mi è grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Grazie. piangere, Grazie. Vaffanculo, grazie, non grazie. Volevo piangere Grazie. Grazie. piangere. Grazie. Grazie. Pippo, sei un grande. Questo è importante. vieni, Pippo, qua, Pippo. vieni qua. Grazie. Vieni qua. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie grazie questo è l'esempio di un grande grazie. uomo ragazzi un grande uomo mai mollare mai mollare mai ragazzi mollare. e per quello là su tutte le mie social io canto sempre la gente come noi non, non molla mai. mai la gente come noi non molla mai la gente come noi la gente come noi la gente come noi non molla mai grazie, tipo. grazie grazie grazie grazie sei un grande gran. Grande, no, grande. Grande, sono davvero orgoglioso contente di averti conosciuto veramente ragazzi grazie mille un saluto a Gilbert trovate grazie a tutti ragazzi il link in descrizione un bacione grande sempre chiederci grazie ciao a tutti ragazzi